Mi Chiamo Vittoria, ho 14 anni, amo la musica, lo sport e la natura. Quello che mi spinge è la passione per la scoperta e la possibilità di mettermi sempre in gioco. Così mi sono approcciata a BG+. Non mi era mai capitato di sperimentarmi in un'esperienza di volontariato, ma quest'estate sto lavorando all'Orto Botanico di Bergamo. Qui mi sto occupando di un progetto molto bello, alla scuola primaria di Città Alta con altre ragazze, ci siamo occupate della sistemazione dell'aiuole, piantando diverse specie di fiori per preparare una sorpresa ai bambini e alle bambine che a settembre torneranno tra i banchi. Grazie a BG+, sto imparando molte cose, da lavorare la terra con vari attrezzi, a piantare i fiori e raccogliere cereali. Questa esperienza mi sta facendo apprezzare molto più a fondo il lavoro manuale degli agricoltori e dei giardinieri perché dà molte soddisfazioni. Ma che fatica!